Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questo è un video di aggiornamento per quanto riguarda il glitch dei soldi da fare da solo. Per fare questo glitch abbiamo bisogno di un blazer acqua, un veicolo speciale oppure possiamo farlo o con l'oppressor o con la deluxe, con l'unico inconveniente che dovremo buggarci ogni volta. Poi abbiamo bisogno di un'attività gialla o viola in mappa, quindi a questo punto ci dirigiamo verso eh, il nostro appartamento quindi dovremmo averne due e abbiamo il colpo do day questo potete pagarvi dove volete ragazzi anche nei cartelloni pubblicitari de... delle vendite delle case però non sempre si paga e quando vedete là il popolamento della sala insomma eh, come avete visto 2d4 3d4 entrate poi premete cerchio e correte velocemente verso l'attività gialla o rosa che avete, che avete più vicino insomma questa è la data in cui ho girato il video, ragazzi, eh, come sapete, io non faccio sempre vedere la data per confermare che comunque il glitch funziona. Quindi, una volta che eh, vi siete buggati e avete il blazer acqua a fianco, andate allo santo scarso. Ma allora, ragazzi, se non vi compare il veicolo che state usando per fare il glitch se non vi compare a fianco riavviate l'applicazione può succedere alcune volte che non compaia è successo anche a me ho riavviato l'applicazione è tornato tutto normale ragazzi quindi non vi state lì a preoccupare a dire facciato non facciato cazzate varie perché il glitch funziona ancora io lo sto facendo e quindi andiamo avanti con il video quindi entrate nello santos custom non fate nulla riparate se dovete riparare se non dovete riparare non fate nulla e uscire. io qui mi ero confuso, ero convinto che aveva ancora l'Arcadius sono andato in culo al mondo invece avevo il made Bank Ovest che l'ho cambiato proprio per far vedere a quelle persone che non sanno come portare fuori l'auto dall'ufficio eh, dall come si fa insomma quindi a questo punto andiamo verso il nostro ufficio in questo caso il made Bank Ovest ma eh, funziona in tutti gli uffici questa cosa non è che forza Maze Bank Ovest o Arcadius Arcadius è quello eh, dove l'auto spawna automaticamente in strada senza necessità di, di fare nulla in questi qui invece in alcuni c'è la necessità di avviare un colpo di destra quindi a questo punto saliamo in auto premiamo la freccia destra per avviarci nell'officina una volta nell'officina faremo un, cam un cambio d'arga un semplice cambio d'arga mi raccomando ragazzi targhe personalizzate per chi non le avesse vi lascerò nella, nella scheda in alta a destra del video un video dove eh, poter fare targhe non personalizzate insomma quindi a questo punto scendete dall'auto risalite sull'auto premete freccia a destra e, e ritornerete automaticamente in garage quindi eh, nella scheda vi lascerò eh, un video per duplicare nella clubhouse un video per duplicare con targa pulita e questo qui ragazzi che altro vi devo lasciare cioè ci sono già parecchi video sul canale basterà che andate a ritroso sul canale e vedete eh, video riguardanti questo glitch che comunque sono sempre gli stessi li porto in continuazione ma non per fare viev ma per aggiornarvi perché mi è solo per caso per star sentendo gente che dice facciato facciato non so più come spiegarvelo quindi Mo metterò i, i, i sottotitoli prossimamente quindi a questo punto mh, avviate il colpo di lestere ragazzi una volta che avete avviato il colpo di destra, lo annullate con cerchio scendete in strada e vi ritroverete l'auto l'auto la potete mettere in qualunque garage non necessariamente alla matebank o, o io, insomma non necessariamente alla matebank la potete mettere in qualunque garage a fatto che sia pieno e magari di LGRH8 da sacrificare. Mi raccomando, deve essere pieno perché altrimenti il gioco si pagherà, rimanete in schermata nera infinita oppure con la cinematica infinita e dovrete riavviare il gioco. Non ho nient'altro da aggiungere, spero di essere stato abbastanza chiaro. Continuate ad approfittare di questo glitch. Questa è la data in cui ho finito l'ora più che altro, in cui ho finito di girare il video, anche se mi è andato un po' in velocità. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. No